Ciao, allora oggi vi voglio parlare di questo fondotinta della Essence, questo che è l'Insta Perfect Liquid Makeup eh, Strong Matte Effect Waterproof, eh, Building Coverage, quindi stratificabile e tutto quanto. Allora eh, è un 30 ml ed è costato 4,99 euro e in questa confezione con... Il beccuccio applicatore abbastanza particolare, allora, prima di tutto eh, dice di essere fondotinta perfetto liquido. Texture liquida e leggera. Allora va bene, vediamo se mantiene le promesse. Dunque, prima di tutto, vi ho fatto lo swatch, ma poi ho fatto anche il test di prova su strada per vedere come si comporta. Allora, già ho detto che il colore che ho io è il 30. Che vedrete dall'applicazione sembra chiarissimo davvero chiaro ma attenzione perché si ossida ossida tantissimo infatti se vedete anzi adesso ve lo faccio vedere così e si capisce comunque quando vedete che lo applico finché è ancora bagnato sembra chiaro poi dopo appena si ossida due minuti e tre al massimo diventa del mio tono di pelle e non si vede neanche lo stacco quindi Attenzione a scegliere un colore chiaro perché tende a ossidare tanto quindi se scegliete quello giusto per il vostro incarnato secondo me rischiate che poi diventa molto scuro comunque intanto vi faccio vedere lo swatch e il test su strada dice di essere strong matte, waterproof e con una coprenza stratificabile vediamo Sembra chiaro, ma alla fine ossida tantissimo. Allora, questa è un'applicazione. aspettate Ok, ah, vedete anche l'orario. Sono le 11. Adesso ritocco solamente le occhiaie, non metto cipria e ce la teniamo così. Ok. Tra due minuti ossida, ve lo faccio vedere e diventa del colore giusto. Ok, allora il tempo di fare le sopracciglia è guardate quanto ossida. Adesso È sembra proprio il colore quasi perfetto. Mm? Comunque vediamo che si vedono ancora qualche imperfezione, ma non voglio mettere cipria correttore o roba varia, è proprio un test oggi. Comunque il risultato è questo, senza niente. Sono le... 11:30 e mezza e iniziamo il test ah finisco allora tutto aggiornamento sono ne... una meno un quarto intanto in casa ho fatto dei lavori ho lavato, stirato, ho aspirato eh, e mi manca ancora la, la lavatrice da fare va bene, comunque sia vedete che Sì, un po' le imperfezioni si vedono ma non ho messo correttore, ho proprio voluto tenere solo quello, è bello asciutto ancora. È asciutto, quindi per adesso regge bene. Ah, vedete che non c'è neanche stacco di colore, quindi comunque sia, se proprio Allora, un aggiornamento, sono le 16:30 e nel mentre io sono stata in cortile a fare dei lavori e ho fatto il bucato, quindi ho fatto altre cose. Il trucco non ha retto tanto, ma però e neanche i capelli, ma il fondotinta non ci interessa questo. Sono appena leggermente unta sulla fronte, ma guardate che è una cosa leggera. Per il resto regge benissimo. Sì, si vedono un po' le imperfezioni, ma non ho messo né correttore né cipria, quindi si sta uccidendo il naso, però tranne alcune zone della fronte e il naso, per adesso il resto è bello. Allora, eccoci, Oppa, conteniamo gli aggiornamenti, adesso sono le 19 e direi che iniziamo allora, intanto il pomeriggio, ho fatto cose al computer, è steso, de... direi che inizia a lucidarsi anche il naso un pochino si lucida anche le guance, la fronte è lucida, si sì, è proprio lucida quindi diciamo che dalle 11 quando l'ho messo adesso che sono le 19 sono 8 ore e più o meno la rette. ricordiamoci senza cipria quindi questa è senza cipria e si vedono le imperfezioni perché comunque non ho il correttore quindi ultimo aggiornamento allora sono le 23 e 30 quasi quindi direi che è ora di andarsi a struccare e direi anche che non ce la fa più quindi sono lucida un po' ovunque si vede con tutte le imperfezioni viste, vista ma ricordiamoci che l'ho messo alle 11 non ho applicato cipria e ne il correttore quindi direi che comunque sia adesso è tremendo e va bene però fino a qualche ora fa era perfetto senza cipria e io ho la pelle mista ultimo aggiornamento ciao allora, come struccando, buonanotte. Visto? effettivamente ha una buona coprenza, è un fondotinta abbastanza opaco, comunque sia io applico sempre la cipria sopra, sempre perché ho la pelle mista, ma è waterproof sinceramente però dura, dura davvero tanto ed è, durante la giornata con la pelle mista tende a lucidare un pochino la zona T, però ed vado a ritoccarlo, cosa positiva non si va a spostare o a creare delle chiazze quindi te, semplicemente tende un pochino a svanire però ed si va un attimo a tamponare la zona lucida ed è, ed è a posto la coprenza sì, effettivamente è modulabile è, è modulabile però sempre stessa cosa durante la giornata tende un po' a svanire si può o riapplicare o ritoccare, quindi è abbastanza facile. La cosa che mi ha stupito, qui dice Insta Perfect, potrebbe filtro da Instagram. Effettivamente, al tatto, una volta applicato, asciugato, ah, è vellutato. Cioè, non è, è secco, è proprio vellutato. Quindi rende la pelle davvero molto bella. Poi, ovviamente, io ci vado ad applicare sopra la cipria, quindi un po' l'effetto svanisce. Però applicato così sembra davvero un filtro, è particolare. È... Ve l'ho fatto vedere, questo qui. È particolare, però sinceramente non mi dispiace, anzi, davvero valido. Allora, se... Ah, ecco, ho trovato adesso, a fine video, che il colore 30 è un fanny... Ivory. ok, eh, ho visto che c'è davvero in tante colorazioni quindi magari prenderei un tono più scuro, ma stando attenta perché vi ho detto che davvero ossida tanto e quindi lo proverei sicuramente prima di comprarlo sulla pelle. È vero che è un fondotinta da 4,99 euro, quindi anche se il colore è sbagliato, non è questa gran tragedia, però attenzione perché davvero, come avete visto, ossida tanto.